Sì, eh, pre mh, Presidente, mi sono appuntata qualche eh, dichiarazione del collega De Priamo perché c'è da, da rispondere effettivamente puntualmente un po' su tutto, quindi se rubo qualche secondo in più per favore me lo conceda. Devo per forza anticipare che per questo impianto il collaudo eh, collega parte nel 2008-2009 Abbiamo fatto una commissione qualche giorno fa, mi dispiace che non era presente perché ci hanno un po' relazionato su quello che era la storia dell'impianto. Tra il 2008 e il 2009 questo impianto viene convertito da un, um, da un parcheggio, un, um, un rimessaggio di mezzi a TMB e già all'epoca c'erano delle abitazioni intorno, quindi se parliamo di scelte irresponsabili e superficiali non sono da dare a questa amministrazione. Mi dispiace che dobbiamo tornare sempre sullo stesso argomento, però una responsabilità ve la dovrete pur prendere. Nel 2013 viene invece autorizzata dalla Regione Lazio la trasferenza, quindi i rifiuti sono costretti a restare sui piazzali e impediscono anche le chiusure a sacco, che potrebbero essere i responsabili maggiori della diffusione della situazione odorigena Abbiamo eh, certamente eh, verificato e l'ha verificato anche eh, l'assessore con numerosi sopralluoghi, ma c'è anche da dire che la normativa nazionale al momento ci impedisce di prendere provvedimenti seri, ci impedisce eh, mh, di ehm, collegare l'impatto odorigeno a eh, eventuali eh, eventi patogeni, soprattutto eh, cancerogeni, Presidente. Questo anche perché manca, a livello sempre regionale, manca un provvedimento che il Movimento 5 Stelle chiede da molto tempo, stiamo parlando del registro tumori. Con il registro tumori potremmo invece evidenziare una correlazione, tra, eh, evidenziare un nesso di casualità tra eh, i dati evidenziati da eventuali indagini epidemiologiche e eh, la eh, situazione e l'impatto d'origeno sul territorio. Inoltre per concludere ripeto una cosa che ormai da giorni da mesi sentiamo ripetere all'infinito, il movimento ha da sempre sostenuto l'esigenza di un piano rifiuti, ripetiamo un piano rifiuti che ormai manca da più di sei anni e che esclude chiaramente per quello che è la volontà del Movimento 5 Stelle non solo nuove discariche, nuovi impianti di biogas e di biometano ma anche il superamento dei TMB. Cosa che evidentemente dal 2008 ad oggi, stiamo parlando di dieci anni, le scorse amministrazioni non hanno dimostrato. Quindi la eh, mozione poi eh, va mh, puntualmente a chiedere dei provvedimenti che sono chiaramente di competenza regionale, non di questa amministrazione. Allora, il, eh, le istanze delle associazioni, eh, le verifiche eh, epidemiologiche, ripeto, il nesso con eh, le patologie eh, rilevate eh, nei territori lim limitrofi sono attività che deve attivare il DEP con la Regione Lazio. Quello che noi abbiamo potuto fare è attivare un progetto con i nasometri, con una campionatura dell'area intorno al, all'impianto, una campionatura che ci, ci permetterà di costruire uno storico delle evidenze, eventualmente molecolari, intorno al, al, all'impianto, ma non ci permette, ripeto, il quadro normativo di intervenire, manca il quadro normativo. Quindi ripeto l'impegno è chiaramente di competenza regionale e poiché mancano degli strumenti normativi che eh, ci possano rendere applicabile questo, eh, questa mozione e siccome non ci piace prendere in giro i cittadini, l'abbiamo detto più volte quando ci troviamo a parlare di questo argomento, ehm, la mozione è da ritenere non, non, non ricevibile, non votiamo contrari a questa mozione per questi motivi appena espressi.